ricercatrice di statistica nel Dipartimento Cugnietti de Martes dell'Università di Torino. Il FameLab 2022 di Torino sarà nella giuria. Perché? Perché ritengo che la scienza, l'arte e la cultura, chiusa nei laboratori, nelle biblioteche, nelle accademie, muoiono. Perché? Perché per i giovani studiosi mettersi in gioco e condividere con, con altri le proprie conoscenze, le proprie competenze, faccia bene. Perché? Perché sono convinta che ci sapranno emozionare il pubblico e tutti noi con argomenti interessanti e coinvolgenti. Pertanto ci vediamo l'11 maggio a Torino al Cubo Teatro in via Pallavicini 35.